Raga, bici caricate sul portabici significa solo una cosa. Stiamo andando a girare. Oggi andiamo in un posto speciale perché è il compleanno dell'alboreto. auguri a, a proposito di regali, il gommista mi ha fatto un regalo, raga. Guarda che bel regalo che ci ha fatto. Che è lo canto. stesso che ha riparato quell'auto. Che cazzo? Che cazzo vuoi? No? Eh, Scusa un attimo, che mi hai fermato? No, telecamera! No, no, no, no. Hai rotto il cazzo. A lui è andato un pochino peggio eh, però Direzione Vittoria Viper Brembate Per chi non lo conoscesse, Vittoria è un'azienda che fa gomme da bici da una vita. P.S. non è un video assolutamente sponsorizzato. Quindi per la prima volta in Italia non sono l'unico che ha deciso di investire nel door jump. Piccolo applausino nei commenti per Vittoria Abbiamo saputo un po' le cifre qualcosa come 11 milioni 11, 11 milioni. Non lo so se sono giuste però abbiamo intuito queste cifre e si vede che li hanno spesi eh, raga. Si vede che hanno speso tanto Guarda che bei San Pietrini. Sono dei San Pietrini Adesso andremo a testare tutto quello che c'è in questo nuovo parco appena costruito Ma a proposito di compleanni e regali Ragazzi volevo parlarvi del fatto che Tra poco è Natale Tra poco è Natale E anche noi abbiamo deciso di farvi un regalo Però il regalo non è ancora pronto Diamo la linea a Toto del futuro Linea okay. allo studio Oh grazie della linea siamo proprio qui nello studio di Toto Natale perché quest'anno siccome avete fatto i bravi ho deciso di creare due prodottini apposta per il Natale Così che, se volete fare qualche regalino per qualche vostro amico anche quest'anno sotto l'albero troverete il Toto Siccome d'inverno fa freddo altro che cappellino da Babbo Natale questo è molto meglio vi tiene al caldo e c'è il logo con la patch di Toto E poi siccome vi era piaciuto tantissimo il primissimo guanto che aveva fatto Toto ho deciso di creare quel guanto in versione natalizia Quindi al posto del nero abbiamo messo il bianco Oh, guarda qui come fittano almeno posso tenere la mia slitta per bene adesso numero limitatissimo di pezzi quindi mi raccomando se volete fare qualche regalo affrettatevi a farlo trovate il link in descrizione ma non è finita qui perché ragazzi quest'anno proprio Toto Natale vi porta proprio un bel pacchettino abbiamo creato una scatola ad hoc con forn all'interno troverete oltre ai prodotti che avete comprato in omaggio anche una cartolina autografata personalmente da me non da me voglio dire da Toto io non sono Toto. Ci vediamo sotto l'albero. Albi, albi, albi Sai cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare questo percorso Percorso riabilitativo al Alboreto, vai Doppiare da gobba a landing qua E salti fuori di là Ma davvero ce la fai a So that was a fucking lie. Make some we can vibe to. Shouted like a real anthem. Charlie Summer wanted that she dig a dig a answer. Whoa. Telling me she wanted me to hammer. Trying to get saved, baby, I am not the answer. No, I can never trick trick. Less the bitch is my bitch with a kiss on my left like, Lula. E in realtà raga i parla di ci stanno Secondo me con delle piccole modifiche alle rampe Sarebbero veramente top Perché in questo momento sono tutti diversi Il terzo è corto, poi il quarto è lungo L'ultimo è ritorno è corto Una rampa è morbida, una è incazzata Non c'è una progressione Fortunatamente li hanno fatti in terra Magari What more do you want from me? io do il consiglio se cambiassero un pochino le rampe sì, potrei anche top, non in che questo ah, la dimensione è eh? lunghino veramente Sì. metterei mettere il gomito così un attimo ma va a cagare la dimensione di sto drop ragazzi, è esattamente la dimensione del drop dove ho cartellato in flip a Kers in Australia No way. Oh. Bene, vado a casa, no, ciao. No, però vi dà l'idea: se venite qua a vittoria, poi arrivate su questo drop. No. Penso so flipparlo. È minuscolo, comunque. Adesso, test drop: 3-6 dal drop da tutti e tre i drop. Ok. a vedere la cosa che ci piace più il back backlanding fino sì. adesso l'abbiamo tirato avanti ma nel nostro cuore solo che non volevamo fare quelli che girano sempre sul back backlanding ma è, è così, così. <ride> sul backlanding buongiorno che oh. oh, ma da seduto riesco a farlo boh questo ho paura Adesso tutti gli esperti della Monza Pizza Gang Tutto? No, no, allora, no, siete voi? No, siete voi. Sono esperto. Tutti gli sani della Monza Pizza Gang faranno il salto medio da seduti. Io basta. Vado, è il mio turno, è il mio turno. bello veloce eh! Al bag, sul bag di monza per riscaldamento è tre double lui dove tre double piace fare il figo è coglio Seconda run, con no. gli occhi li riconosco se, se lo chiudi cosa gli facciamo fare? Oppo cashroll Toto, ha detto che se lui lo chiude tu devi fare oppo cashroll ah, ah. Sasson Oh, tutte le tue mani Non so se avete notato che questo bel airbag in questo momento è proprio bello bounce Ok Non so perché al pazzo gli è venuto in mente che potevamo fare bounce Cose Qualcosa Vediamo pazzo vediamo <ride> Mi ha convinto a provarlo Cioè, il pazzo e il sasso sta facendo un'altra cosa. Attenzione! Ah! Oh! Attenzione! Noo! Oh! Cassanta no! Uh. no oh shit Ho recuperato tutte le mie energie vitali Nooo! Teo! Ho hey. oh. dato tutta la forza che avevo nel cuore! Nel cuore! Nei guarda. commenti, dopo voglio dire tutti che insultate! Simone Aci! Oh, guarda appena la tiri fuori! Sono entrato anch'io di lì? Eh? Ah, si! Sì. Uno al sasso, uno Io al pazzo e uno se lo tiene toto uh, Gusti un po' all'alboreto Questo eh? qua è nuovo, non l'abbiamo mai assaggiato Oh, che buono Cioccolato bianco e mandorle. mandorla Assaggiare Per sentire? È buono, buono, buono questo, migliore E' migliore il preso te i plum cake Codice faraone, 15% di sconto. Si chiudiamo questo drink, uh, lui doveva fare 7 corche 7 corche il sasso? Cos'è che guarda? L'illuminazione stai guardando Ehi hey. ehi, hey. Dove fare no? Sì, mi sembra proprio di sì. Dialogo. <ride> e la matra. <madonna. ride> che in questo momento spererei di avere il mio nuovo cappellino forn che non ho ancora ma voi adesso potete comprarlo quindi mi raccomando c'è il link in descrizione Vittoria Park approvato fighissimo un nuovo park in Italia finalmente a livello e soprattutto la cosa figa che è a mezz'ora da Monza adesso ci sono Monza Pizza Vittoria Park vicini quando è uscita la notizia che dovevano costruire questo Vittoria Park la gente mi diceva Toto ma non, hai, non sei preoccupato che costruiscono il Vittoria Park perché è abbastanza vicino al Monza Pizza alla fine siamo a mezz'ora e dopo sai dopo ti fa concorre ma ragazzi ma vi pare lo sport è ancora talmente piccolo in Italia che non c'è questo problema Anzi meglio se si creano posti del genere perché più si creano posti più gente si avvicina allo sport e più cresce il movimento Molto semplice quindi sono assolutamente contento che anzi Vittoria abbia fatto questo enorme investimento Piccolo consiglio ci sono delle piccole con le modifiche da fare in park per renderlo top. Se qualcuno ha la possibilità di fare queste modifiche, ci contatti, che noi diamo tranquillamente i nostri consigli. Per eh, modificare quelle due o tre cose che secondo me lo renderebbero veramente top. Niente, raga, fa freddo. Adesso, torniamo a casa, ci vediamo al prossimo video. Bella. <ride> Mettiamoci sul cappellino il laboratorio. Perfetto. Oh oh oh. Bambo Natale ha la voce bella, profonda. Oh oh. Numero limito di sonda.